Giugno è la Festa della Musica. Concerti e centinaia di artisti nelle strade e nelle piazze di tutta Italia. Partecipa anche tu, anche fuori centro, la musica è sempre al centro. Festa della Musica: scopri di più su www.festadellamusica.beniculturali.it.